Questa domenica ci vengono ancora proposti quelli che sono chiamati discorsi dell'addio di Gesù. È molto intensa questa, questa esortazione di Gesù, non sia turbato il vostro cuore. Ha cuore ciascuno di noi affinché non rimaniamo delusi, affinché riceviamo da Lui consolazione. Eh sì, non, non può essere turbato, non dobbiamo diradare ecco questi sentimenti nei nostri cuori perché Gesù è risorto e con la sua presenza diventa una consolazione certa un amore che resta perché l'amore resta anche al di là della morte l'amore di Cristo risorto viene ad inabitare nei nostri cuori viene a collocarsi in qualche modo nel cuore nel centro della nostra vita però ecco Gesù si manifesta solo a coloro che lo cercano, non si manifesta a quel mondo che gli è ostile perché non riesce ad amarlo, per avere la manifestazione di Gesù occorre amarlo e dovremmo impegnarci in questo, è per questo che se ne va senza ansia e lascia che la comunità continui no, a testimoniarlo con una vita eh, di fede, una vita fraterna che quella comunità ecclesiale, quel nucleo così originario possa espandersi per quel sentimento, quel comandamento trasmesso possa dilagare nei cuori, possa diffondersi attraverso le sue ferite come più volte è capitato di dire, le ferite restano e diventano, come Don Tino Bello usava a dire, feritoie, finestre strette attraverso le quali poter guardare la speranza per il mondo. La condizione è che io però custodisca la sua parola, osservi la sua parola e la custodisca nel mio cuore affinché diventi l'unica luce che illumina il mio cammino. In questo modo l'amore di Dio rimarrà per sempre nel mio cuore e io sarò un testimone fedele anche attraverso le opere che compirò. Buona Pasqua, buona Domenica, perché è ancora Pasqua?